Un attimo, sono Lallo. Eh, eh, mi sto asciugando. Toc, toc. Sto facendo la doccia? Ma chi sei? Ma che vuoi? Chi Ma, sei? Sono chi la sei? fata dei pappagalli. La fata dei pappagalli? Si, sì. mm, sentiamo un po': come faccio a capire che sei una vera fata? Fai le magie? Si, sì, ho la bacchetta magica. E eh, allora fammi diventare invisibile? Ok, vediamo. Pum! Ah! No, no, senti un'altra un cosa: fammi diventare per esempio un drago, va! Ma, uh, ah, uh, oh, uh, uh. ma, ma, ma, che cosa è successo? Mi sono trasformato! Ma qui, qui, come faccio adesso? Non posso più volare, i draghi volano? Sì. Ah. Oh. Ma no, no, no, senti, io preferisco anche saltare, arrampicarmi. Ok, allora ti faccio diventare scimmia. Scimmia? Sì. Ma puzzano la scimmia? No. Sono profumate? Sì. Allora, va bene, fammi diventare scimmia. Pum! Ah! Ah, ah, ah. ah, che bello! Sono una scimmia! Posso fare un sacco di cose. Posso saltare. Posso... Posso mangiare le banane e posso anche volare! Posso volare? No! Come no? No, le scimmie non volano. Le scimmie non volano? No! E allora senti, per favore, fata, fammi diventare pappagallo! Io voglio volare! Uuh! Senti, per favore, fata, non mi trasformare più perché io voglio restare pappagallo! Quando. Diventa drago! Un'altra volta! Poo. No, Poo. no, no, no, senti! Poo. Senti, vattene via, per Poo. favore! Non voglio niente Ciao Voglio restare così Voglio restare così ho detto Puff diventa ma, scimmia ma. ma tu ma non mi sembro tanto scimmia eh Diventa ah. scimmia Diventa scimmia Diventa scimmia Senti adesso chiudo eh Arrivederci strega Tu non sei una fata sei una strega Ciao Tu sei questa manaccia. Che ah! manaccia! Chiudo la chiave? Addio, addio, addio.